ciao a tutti oggi prepareremo il dessert tipo coppa malou. il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 2 ore in frigo gli ingredienti sono latte zucchero amido di mais burro cacao amaro panna montata granella di nocciola e granella di pistacchi diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cacao l'amido, lo zucchero, il burro e il latte e lo facciamo cuocere per 12 minuti 80 ⁇ velocità 4 la crema è pronta versiamola in dei bicchieri Posizioniamola adesso in frigo per almeno due ore prima di decorare. Dessert tipo coppa malù. Grazie e alla prossima ricetta!